Oh, I see Mac Gigi Maraman Luce no GG Dodon Microphone No problem. Dimmi qual è il problema. Io ho perso la mia santa penna. Ho smesso di scriverti e ragazzate da parte. Ma ho chiuso tutte le uscite. Ho messo sprang alle porte. Ho gridato la solitudine. Vediamo che il è solo casa. Fuori dai cineri. Suena in chicca, buona, in a sono loro e mia madre che dice smetti di fumare vai a cercare un lavoro Mac no mara, mara no mara, mara. Passi, col micro in mano e per lo lo sottile che non scassi so, solo con, con la tua mano, mano. e la notte si capisce come andiamo siamo in sud Povero che tutti sempre meno fermata perché non fingiamo, uh, sappiamo chi siamo massicci in culo con un futuro in cui speriamo odiamo chi si crede superiore senza un credo ma poi si pone agli altri con più faccia di un dado l Faccia ah, ah, ah, ah, mio amore, io non distingo più il sapore Della tua carne nuda che suda cambia colore E da me duolo non ci sia stato mai il contatto Tu dici che vuoi farlo ma guava Amaro. Amaro, amaro. Oh. Il microfono mi fischia, mi butta nella mischia Non è che non funziona, è che mi vuole a fare fretta La folla grida, Metra. la base scorre in fretta Se perdo un'altra felpa questa colpa Metra. mi resetta Mi freddo, non voglio stare a letto Da solo perché il buio è maledetto Ho sentito poco affetto e meno, meno rispetto Il mondo uccide quelli come quel bambino Troppo debole schietto Tottonato, non volevo ti nominarmi Mi distruggevano che fermi Tanto che quando uscivo ci avevo Nella testa mo mi esplode Nella scuola dell'hipop Abbiamo il voto con la lode chi ci gode mo Non segue mode no Ma decodifica il mondo attraverso un decoder no Quante volte questo Vorrei fosse un vero Mike Killa Che scattasse la scintilla Dove brilla chi mi assilla La catena non fa scena E non squilla Un fiume in piena sulla schiena Di chi qui impena E La vedo strana ma la carne morde chiama Voglio affondare unghie e morsi dietro la schiena non Problema, problema. non ho problema Chi mi aspetta si è giocato una cena Dovevo sparire già la prima Pensate stasera stasfera Michael Bunchella Eh eh hey, no, hey no problem